In un mondo imbruttito dalla crisi economica, i giovani sceneggiatori faticano a trovare finanziamenti per le proprie idee visionarie. Dietro ogni film uscito in sala ce ne sono milioni, non meno meritevoli, che non vedranno mai luce. Questa nuova webserie, Animatic, grazie alle sue orribili photoshoppate e ai suoi effetti speciali scrausi, permette di far riemergere ciò che forse era meglio dimenticare.